Bene, benvenuti, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dal CESPI, il ritorno di Lula in un Brasile al collasso. E per me è un piacere, un onore, eh, avviare questo, questo, poter avviare questo seminario e intendo ringraziare sin d'ora eh, l'amico Donato Di Santo, Cesar Alvarez, Simona Bottoni, Livio Zanotti, Giancarlo Summa e l'onorevole Piero Fassino per aver accettato questo invito di accompagnarci in questa, in questa, uh, in, in questa ora di, di riflessione. Eh, un grazie particolare va poi all'ex al già presidente Lula che appunto nonostante sia impegnato in una fitta rete di incontri in tutto il Brasile ha accettato di dedicarci un momento e di mandarci un, un messaggio che a breve leggerò. Eh, L'America Latina è per il CESPI un campo di, di indagine, di, di ricerca, di osservazione da, da più di vent'anni. Eh, sono mh, tante le iniziative di ricerca e di progettualità che hanno coinvolto il CESPI appunto in questo, in questo continente, eh, spesso in collaborazione con realtà ehm, sul territorio della, della società civile, che per noi è un punto eh, centrale di analisi e di osservazione. Eh, dei fenomeni. Il eh, CESPI è sempre creduto nell'importanza di, di questo rapporto con, ehm, con eh, questo continente, con l'America Latina, eh, in relazione all'Italia e in relazione anche all'Europa. Ecco, un po' il, il seminario di oggi si inserisce in questa prospettiva cercando un po' di fornire attraverso il contributo dei nostri relatori eh, delle chiavi di lettura per comprendere eh, ciò che accade in un paese che è centrale, un paese che... Eh, fa parte dei BRICS, cioè dei paesi, dei grandi paesi emergenti, ma eh, appare profondamente eh, fragile e sconvolto sotto il profilo politico e dei processi democratici. Ecco, io mi fermo qui. Eh, prima di dare eh, la parola a, a Donato Di Santo, ehm, ho appunto l'onore e il piacere di, di leggere il messaggio che eh, l'ex presidente Lula ci ha voluto eh, dedicare. Voglio salutare i miei cari amici italiani del Centro Studi di Politica Internazionale e i miei amici del Partito Democratico. Anche il mio vecchio amico Piero Fassino, presidente onorario del CESPI, Daniele Frigeri, direttore del CESPI, che presenta questo incontro. E poi i miei amici Donato Di Santo, Cesar Alvarez, Giancarlo Suma e gli stimati relatori Simona Bottoni e Livio Zanotti. Innanzitutto voglio ringraziare i tanti compagni italiani per la solidarietà espressa verso il Brasile, e per quella che hanno dimostrato ai tempi del golpe del 2016 contro la presidente Dilma Rousseff e verso di me mentre ero imprigionato ingiustamente per 580 giorni. Le visite di Massimo D'Alema, Domenico De Masi e Roberto Gualtieri mentre ero in carcere, le innumerevoli iniziative, i messaggi di solidarietà e di richiesta di giustizia che ho ricevuto dall'Italia, è il coraggio e l'onestà intellettuale di un giurista del calibro di Luigi Ferraioli nel denunciare la persecuzione politica mascherata da processo gi giudiziario che ho subito. Sarò sempre loro grato per la solidarietà personale e politica e per la fiducia che hanno avuto in me e nelle lotte popolari condotte per avere un Brasile più giusto. Sono felice di essere stato in Italia prima di questa pandemia a febbraio del 2020 quando ho incontrato Papa Francesco e ho potuto incontrare e ringraziare personalmente per l'amicizia e la solidarietà molti amici italiani del Brasile. Il mondo intero, non solo il Brasile, sta vivendo un momento molto triste. L'umanità affronta oggi quella che io considero come una terza guerra mondiale, in cui il nemico non è un paese ma un avversario invisibile, un virus che ha ucciso milioni di persone ha causato miseria e provocato la chiusura delle frontiere nell'urgenza di proteggere le nostre vite. Purtroppo questo virus ha colpito l'umanità in un periodo in cui la leadership e la cooperazione internazionale appaiono insufficienti per poter affrontare la pandemia di comune accordo. Solo recentemente sono state avviate iniziative comuni per rendere i vaccini disponibili a tutti, non come una merce o un privilegio riservato ai paesi più ricchi, ma come un diritto e una necessità per tutta l'umanità per poter superare la pandemia. Pertanto accolgo con favore la decisione dei presidenti Joe Biden e Xi Jinping di sostenere l'iniziativa di India e Sudafrica per la sospensione dei brevetti dei vaccini contro il coronavirus, al fine di accelerare la produzione e la vaccinazione di tutta la popolazione del mondo. È un'iniziativa che ho difeso insieme ad altre personalità, ex capi di, di Stato e premi Nobel, appoggiando la petizione globale per il vaccino gratuito per tutti, appoggiata anche da Nicola Zingaretti. In Brasile il coronavirus ha trovato un governo di estrema destra, negazionista verso la scienza e sottomesso a Donald Trump, che invece di ascoltare gli esperti, coordinare i governi locali, ottenere vaccini e fare da guida alla popolazione, ha insistito nel sabotare i governatori e promuovere i farmaci fasulli, ignorando l'urgenza di acquisire vaccini favorendo gli assembramenti e facendo disinformazione sulle misure per prevenire il contagio. A causa di tale mancanza di responsabilità, il Brasile è il secondo paese al mondo per vittime causate dalla pandemia. Sono già quasi 450.000 i brasiliani deceduti e gli esperti sottolineano che almeno la metà di queste morti avrebbero potuto essere evitate. Forse anche di più se il Brasile avesse attuato le necessarie misure di contenimento, e i test clinici dopo aver visto come il virus aveva colpito di sorpresa la Cina e poi l'Italia. Inoltre, nel mezzo della pandemia e con un governo indifferente in Brasile, un paese che nel 2014 era riuscito a uscire dalla mappa della fame, milioni di persone sono tornate a soffrire di quel flagello a causa della perdita del lavoro e per l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, inaccessibili per molti brasiliani, nonostante il nostro paese sia uno dei maggiori esportatori di cibo nel mondo. Il momento è difficile e impegnativo ma voglio salutarvi con un messaggio di speranza cui ho tenuto fede per tutta la vita anche nei momenti più difficili prima durante e dopo essere diventato presidente mai arrendersi abbiamo avuto giorni migliori in brasile e li avremo di nuovo in futuro l'attuale governo del brasile è un incidente della nostra democrazia il risultato di una campagna di negazione della politica che ha mirato a rimuovere un partito di sinistra dal governo ha finito per mettere al potere un troglodita. La storia insegna che ogni volta che si nega la politica ciò che viene dopo è peggio, l'autoritarismo e le barbarie. Il Brasile non merita il governo Bolsonaro, il Brasile è molto meglio del governo Bolsonaro e oggi la stragrande maggioranza dei brasiliani rifiuta questo presidente e questo governo. E non saranno un partito o un uomo politico a sconfiggere Bolsonaro. Chi sconfiggerà Bolsonaro sarà il popolo brasiliano, la società brasiliana, per riprendersi la propria democrazia e il progetto di un paese che combatta la fame, che promuova opportunità per i giovani e riduca la povertà, che rispetti l'ambiente e la scienza e che dialoghi e collabori con gli altri paesi per avere un mondo migliore. Un forte abbraccio, vi auguro un buon incontro e ringrazio per l'affetto e la solidarietà italiana verso il Brasile. Ecco, eh, a, a margine di, di questo bellissimo messaggio, solo una, una nota eh, che appunto alle considerazioni che, che ha fatto il Presidente Luna sul tema della pandemia è importante eh, eh, aggiungere che nel vertice del G20 sulla salute che si è appena svolto a Roma sotto la presidenza italiana, proprio il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sostenuto apertamente per l'Italia la necessità che i paesi ricchi sostengano la vaccinazione vaccinazione eh, generalizzata e quindi aprendo la possibilità di sospendere i brevetti eh, anche eh, solo temporaneamente. Ecco, eh, ringraziando di nuovo passo eh, il testimone a Donato per guidarci in, in queste riflessioni. Molte grazie direttore, grazie Daniele e, e grazie ancora e benvenuti a tutti eh, i nostri amici relatori e panelisti. Eh, cerco di dare il buon esempio restando eh, all'interno dei 15 minuti che deve valere per tutti ehm, per la mia introduzione. Oggi parliamo eh, di Brasile, ma in molti paesi dell'America Latina, dal Cile alla Colombia, dal Messico al Peru, da El Salvador al Nicaragua e tanti altri, sono in corso dinamiche importanti da seguire con attenzione. Al riguardo Alfredo Somoza, recentemente ha scritto che in America Latina spesso viene anticipato quello che poi succederà in altre parti del mondo. In effetti, aggiungo io, basti pensare a come Roberto Marigno, l'imperatore della comunicazione in Brasile, insediò Collor de Mello a Planalto nel 1990, quindi anticipando la famosa discesa in campo di Berlusconi da noi. E gli esempi sarebbero tanti. Negli ultimi tempi il CESPI ha meritoriamente, già Daniele lo ricordava, guardato eh, molto all'America Latina. Al Cile con l'ex ministro eh, José Antonio Vieragaio e la professoressa Maria Rosaria Stabile, alla vice ministra Marina Sereni, proprio durante le immense manifestazioni del 2019 a Santiago che hanno portato agli storici risultati della settimana scorsa. All'America Latina, negli scenari globali, presentando il libro del professore. Raffaele Nocera, e promuovendo un inedito forum a cui hanno partecipato una cinquantina tra esperti e ricercatori. Oggi, con questo webinar, vogliamo offrire un aggiornamento sulla situazione del Brasile, sulle dinamiche politiche in atto in quel grande, splendido e tormentato Paese. Per farlo, parleremo dell'oggi, ma anche di ieri. Infatti, come risaputo, senza memoria non c'è futuro, ma neppure si comprende il presente. Nelle passate elezioni presidenziali del 2018 emerse e poi prevalse un candidato semisconosciuto allora dal cognome italiano, tal Bolsonaro. In gioventù era stato militare, poi venne espulso dall'esercito ma riuscì a farsi eleggere in Parlamento e per il resto della sua vita ha fatto il parlamentare, come si diceva una volta qui in Italia, peone. Caratterizzandosi per posizioni di estrema destra fascistoide, con annessa apologia della tortura e della passata dittatura militare, con spiccate propensioni verso il populismo evangelico, come lo ha qualificato il professore Zanatta. I suoi figli, personaggi senz'arte né parte, hanno seguito le orme paterne, costituendo una sorta di clan dedito ai rapporti eh, con le milizie paramilitari violente e implicati svariati fenomeni di corruzione. In Italia c'è stato un esponente politico che ha guardato con un misto di invidia e ammirazione a Bolsonaro, lanciando tweet in campagne elettorali incitando forza a Bolsonaro e incontrandone i figli. Il tutto con discutibile senso dello Stato, essendo egli all'epoca ministro ed, ed addirittura vicepresidente del governo Conte 1. I motivi dell'ascesa di Bolsonaro sono molteplici. La crisi della democrazia, che non riguarda solo l'Europa o gli Stati Uniti, ma anche il Brasile. Il potere dei grandi mezzi di comunicazione, l'impero di Rete Globo e tanti altri, non sempre finalizzato ad informare, ma spesso a screditare, disorientare e manipolare l'opinione pubblica, ne sappiamo qualcosa in Italia. Il riacutizzarsi drammatico delle diseguaglianze sociali tra i pochi super ricchi e i molti sempre più, po più poveri Economicamente, socialmente e culturalmente, fenomeno che ha alimentato ed ingrassato il populismo più becero, lo sproloquio nazionalista sovranista, la guerra fra i poveri. I ritardi ed anche gli errori dei governi a guida Peté, prima con Lula e poi Dilma Rousseff. Infatti, insieme alle tante, tantissime cose buone, straordinarie realizzate, l'aver concretamente contrastato la fame, ridando un futuro a decine di milioni di brasiliani prima invisibili o discriminati per ragioni razziali, l'aver riportato il Brasile sulla scena mondiale e tantissime altre, si sono verificati anche fenomeni di assuefazione all'esercizio del potere, di scarso controllo sulla corruzione, di ritardo nel riformare un sistema politico ereditato da epoche passate e che favorisce fenomeni antichi come il cosiddetto Mensalao. Infine, un uso scellerato della giustizia da parte del giudice inquisitore Sergio Moro, sedicente seguace di Davigo, specialista nello svolgere più parti nella stessa commedia, in barba le più elementari regole giuridiche, trafficando con i PM, i pubblici ministeri, con un unico obiettivo che candidamente emerge nei colloqui registrati ed ora pubblici, Togliere di mezzo Lula a tutti i costi e con qualunque mezzo. E tre anni fa ci sono riusciti. Il numero nove, come sprezzantemente lo irridevano nei loro torbidi dialoghi per via del fatto che a Lula manca un dito, avendolo perso sotto un tornio quando era metalmeccanico, venne incarcerato. Una volta eletto, Bolsonaro ripagò questi servigi premiando Moro, al quale, come d'incanto, la politica non faceva più schifo. Con un super ministero ma due galli nello stesso pollaio durano poco e moro ha poi lasciato il governo accusando bolsonaro di usare la polizia per scopi privati a difesa del suo clan familiare manco a dirlo tutto assolutamente vero diventato presidente per prima cosa bolsonaro si è sdraiato politicamente su donald trump cercando di imitarlo forse l'unica cosa che non è arrivato a fare è stato andarsene in giro con la mascherina con stampato il nome Trump, come invece faceva il suo amico italiano ancora lui. Ha insediato al Ministero degli Esteri Araujo, un seguace delle teorie de del guru ultra Olavo De Carvaglio, osannato da Steve Bannon, e poche settimane fa, diventato ingombrante, lo ha licenziato. Ha militarizzato il governo e le istituzioni, ha incentivato il disboscamento criminale dell'Amazzonia eliminando leggi di protezione ambientale e trascinando il Brasile da leader sui temi del cambiamento climatico a paria internazionale alla vigilia della COP26 del prossimo novembre. Per, gioia degli e, e, e, per la gioia e gli interessi dell'agrobusiness. Ha fatto scelte economiche i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. E Dulcis in fundo, con lo scoppio della pandemia, ha fatto quello che tutti abbiamo visto con dolore e raccapriccio nelle immagini dei telegiornali in un delirio negazionista sulla pelle di milioni di persone dopo sergio moro il clan bolsonaro si è liberato di svariati altri ministri civili e militari ritenuti non sufficientemente proni ai propri desiderata nel mentre sono in corso commissioni parlamentari d'inchiesta su molti aspetti oscuri della gestione della pandemia. All'ex presidente Lula, dopo la scarcerazione e dopo l'annullamento delle sentenze di Curitiba, sono stati restituiti i diritti politici. E nei sondaggi appare già come il potenziale avversario di Bolsonaro alle presidenziali del prossimo anno. Persino un uomo di Stato per nulla simpatizzante di Lula, e in ciò ricambiato del resto, come l'ex presidente Fernando Enrica Cardoso, ha dovuto ammettere di aver sbagliato nel 2018 quando espresse un voto nullo nel ballottaggio in cui vinse Bolsonaro contro il candidato allora del PT, Haddad, ed ha aggiunto che alle prossime presidenziali del 2022, l'anno prossimo, se ci fosse da scegliere tra Bolsonaro e Lula voterebbe per quest'ultimo, il quale cavallerescamente ha subito commentato che in una situazione analoga e a parti invertite voterebbe fernando enrique cardoso questo autentico miracolo lo si deve oltre che alla saggezza e all'intelligenza dei due statisti anche all'opera di tessitura politica di una straordinaria personalità nelson jobin che fu ministro di entrambi in una lettera di molti imprenditori pubblicata lo scorso 22 marzo e firmata Uh, tra gli altri da Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, dirigenti della banca Itaú, la più grande del Brasile, si legge, il paese è stanco di idee sconclusionate, di parole irrilevanti e di azioni sbagliate. E come acutamente segnala il professore Roberto Vecchi, in un suo scritto sulla rivista Italiani Europei, cito, il tempo brasiliano ha questa qualità che aveva colto molto bene levi strauss nei Tristi Tropici, quella di passare dagli entusiasmi alla, della costruzione alla decadenza rovinosa senza mai soffermarsi stabilmente allo stadio della modernità, che forse oggi chiameremmo sostenibilità democratica. Cari amici, questa è la mia breve introduzione che vuole servire solo come avvio della discussione sono stato nei dieci minuti, quindi ho recuperato qualche minuto. Eh, eh, abbiamo coordinato un pochettino gli argomenti dei vari, dei vari panelisti, ma naturalmente tutti si possono sentire liberi di intervenire su qualunque tema. L'importante è che rimangano nei quindici minuti, per favore, per ragioni del tutto ovvie. E ehm, come primo intervento, Presento Cesar Alvarez. Cesar è stato viceministro delle comunicazioni nel governo di Dilma Rousseff, è stato componente dello staff del gabinetto del presidente Lula, attualmente è direttore di AMSUR, Istituto Sudamericano di Cooperazione e Gestione delle Politiche Pubbliche, e coordinatore del nucleo per le politiche pubbliche della tecnologia e dell'informazione nella fondazione. Perseu Abramo. Eh, dopo di lui eh, abbiamo fatto un'inversione perché per impegni istituzionali l'onorevole Fassino dovrà anticipare, eh, a un impegno per cui non potrà stare fino alla, alla fine del nostro webinar, webinar. interverrà eh, appunto lo, il presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, e poi in successione Simona Bottoni, Livio Zanotti, e Giancarlo Summa che successivamente li presenterò. Eh, quindi adesso eh, con molto piacere do la parola a César Alvarez che ci fornirà elementi di analisi per comprendere meglio la situazione politica del Brasile anche alla luce delle novità degli ultimi giorni. Prego César. Non si sente. Non si sente. Cesar, devi attaccare il microfono. ecco, sì, ecco. Questo è il 90% dell'errore del Zoom. Scusatemi. Ma riparto, salutavo Daniele Frigeri, Frigeri e ringraziare per l'opportunità di questo scambio di opinione e visione. Anche il mio saluto a, a Simona Bottoni e livio Zanotti e i miei grande e vecchi posso dire amico, Donato di Santo e Giancarlo Sumo. Suma. E un saluto speciale al mio amico, amico del Brasile, il leader storico del PD, della centra e della sinistra italiana, Piero Fassino, presidente onorario. Proverò, come vedete, a parlare in italiano, ma sicuramente mancheranno alcune cose. Questa è sicuramente un'enorme facilitazione alla mia presentazione. Consentitemi un breve aggiornamento su questo terribile quadro della continua perdita di vita umana nel nostro paese. E nel discorso, il nostro pianeta registrava 50 milioni di vita umana, umani nel Brasile circa 150. Siamo già quasi mezzo milione di questi 3 milioni e mezzo. Uno su sette di perdita umana è brasiliano. La mancanza di vaccini, l'identificazione di nuovi ceppi, tra cui quella detta indagno, l'occupazione del 90% dei letti di terapia intensiva nell'estate di San Paolo, indicano l'arrivo di una terza ondata. Ieri, in una manifestazione con migliaia di assistitori in motocicletta, disti il ricordo di farse già tra tragedia, Bolsonaro ha affermato che le misure di blocco prese dai cinghici e i governatori sono delle scientifiche e misure di una dittatura. Guarda così che se non fa che psicopata è anche un genocidio. genocidio. La combinazione delle effetti del Covid-19 delle sue varianti e degli incrementi dei tassi di contagi con la gestione genocida approfondisce e mette a nudo le molte diseguaglianze storiche del nostro paese. Abbiamo ritornato al mappa della fame. Più del 55% della popolazione brasiliana è in insegurezza militare, alimentare. Questo vuol dire 116 milioni di brasiliani senza pieno e permanente accesso al cibo. Di questi 9.1% si stanno in la fame anche la popolazione indigena soffre la fame dopo più di un decennio tornano i casi di malnutrizione e decessi infantile come è accaduto sabato con la morte per malnutrizione di un bambino della tribu Yanomami nello stato di Roraima Bolsonaro e genocidio anche per Chiespo la violenza istituzionale statale parestatale e delle milizie si impone in modo devastante nei grandi territori urbani della povertà brasiliana, colpendo la nostra popolazione nera e giovane, in modo assolutamente ignobile e spietato. La disoccupazione in Brasile ha raggiunto in questo primo trimestre 14.4 milioni di persone su circa 100 milioni della popolazione attiva. Rispetto a un anno fa ci sono 2 milioni e 100 mila nuovi disoccupati e quello al disalento e scoraggiato di prendere buscare il lavoro, cercare il lavoro, sono più di 6 milioni. E nel discorso Bolsonaro non ha partecipato a questo vertice che abbiamo parlato da poco sull'Italia alla guida del G20, no? E cerca di affrontare in modo articolato nel breve termine la post-pandemia. Bolsonaro non era lì, come non era il scorso dicembre che ha annullato la sua partecipazione a un altro vertice mondiale promosso della ONU, che l'estate stesso per l'America Latina un anno fa, quando ha ancora non andato a un colloquio continentale per prendere misure insieme con la condizione e la condivisione del territorio. Proroghe e ritardi nella di acquisto di vaccini e persino di resisione di contratti sono stati, sono una costante in tutto questo. La scorsa settimana, più di mille città brasiliane hanno sospeso la vaccinazione per la mancanza di vaccini. Detto questo, così rapidamente, scusatemi l'italiano incluso, prendo qualche notazione che sono state costruite all'interno dell'Istituto ANZUR, presieduto dal compagno conosciuto da tanti da voi, Vicente Trevas, e il principale costruttore di questa riflessione, che la espongo io con la mia particolare comprensione, evidentemente, il Brasile come nazione, come società, sta attraversando un momento particolare nella storia nazionale e vivendo un impasse di quale in direzione intraprendere. Siamo a un gran bivio. Questo momento è vissuto e perseguito in modo distinto dalla diversità delle attori del presente scenario. Qual è la natura di questo impasse? Dell Stato e della nazione. Dall'altro canto, una percezione sempre più diffusa nella società che la direzione data dal presidente Bolsonaro debba essere modificata e, per molti, se non è direttamente vietata. Occorre costruire alternative. C'è una crescente comune riflessione, molto semplice e diretta. Così come è, non si, persino. Antagonistiche fra le diverse attori sul territorio. La prima, l'anquietudine di ieri, proveniente da quei settori dell'elite brasiliana che sostenevano Bolsonaro da, dall'inizio. In quel momento dicevano: Fermi tutti, hanno detto inizialmente. Dilma non può andare avanti, e il colpo è arrivato. E subito dopo, Lula non può tornare. Oggi gli stessi cominciano a risentirsi per la condizione della gestione l'ossida della pandemia, la politica necrofila e l'attacco e la discostituzione dei diritti democratici fondamentali, favorendo il crescente dominio delle milizie negli spazi pubblici e, agendo così, temono le l'elite, aprono lo spazio per il ritorno di Lula. Fermi tutti, Lula non può tornare, ma Bolsonaro potrà reggere la inquietudine diversa, quella dei ricco e in ricostituzione, settore popolare, partidario, democratico. Sì, fermi tutti, Lula deve tornare. Dall'impasse cominciano a emergere elementi e movimenti che dimostrano il riposizionamento e il rialienamento di una diversità di attori politici, sociali, economici, culturali e istituzionali. La CPI del Covid, tra virgolette, stanno dando elementi che comprovano ciò che la percezione della maggioranza della popolazione già aveva. Questo vuol dire che Bolsonaro è stato un disastro nella condizione della crisi sanitaria, il suo negazionismo ha prodotto migliaia di morti, ha rifiutato il vaccino, il conto sempre pagato dal popolo. La gran media, soprattutto la Rede Globo, anche continuando a sostenere le politiche privatiste e neoliberali di Bolsonaro, hanno intensificato la denuncia della sua responsabilità nella pandemia nella questione ambientale e in diritti. La causa legale presentata da un gruppo di giuristi e personalità politiche che chiedono non l'impeachment ma la interdizione di Bolsonaro per incapacità amministrativa ha guadagnato spazio mediatico e adesione. L'incontro pranzo di Lula con il presidente Fernando Enrique Cardoso, bellamente sintetizzato e illustrato per Donato di Santo e illustra in modo inequivole il movimento verso un campo democratico reale e essenza. a questi quattro fatti che ho registrato qui potremmo aggiungere altri altro pubblicizzato meno o no e così vado a qualche possibilità di scenario futuro senza, non sono matto di dire qual è la probabilità di uno o d'altro ma ci sono una c'è una possibilità di un'uscita autoritaria? Sì. Basta ricordare il rapporto di Bolsonaro con le milizie, il loro enorme peso nei ranghi bassi i media delle forze armate nazionali e nelle polizie militari regionali, che sono tanti, i nuclei fascisti all'interno della sua massa dei sostenitori, incondizionato, sempre girando all'intorno del 20 al 25 della popolazione. A questo si deve aggiungere una cupola delle forze armate, integrata di modo organico e materiale a più di 12.000 posti di lavoro nella macchina del governo federale, con diverse responsabilità e stipendi e la sua reiterata manifestazione di ieri e di oggi, nel senso di costituirsi come il garante dei poteri e della Costituzione. Un'altra, è possibile un'alternativa di centro-destra, centro ovviamente neoliberale e minimamente democratica, per contrapporsi a Bolsonaro e al tempo del centro-sinistra, senza dubbio è possibile. È possibile è, è in articolazione permanente e poco visibile, ma deve anche affrontare grandi difficoltà nell'identificare un personaggio che sia a questo profilo e con un minimo di visibilità pubblica. I nomi che sono emersi come rappresentanti di questa alternativa sono quasi tutti già usciti dal centro della scena e nei sondaggi. E statisticamente in parità tra qualcosa fra il 9 e il 4%, è uno fra di questi. Secondo un'analisi recente dell'Istituto, riferimento dell'establishment, anche internazionale, il profilo richiesto per questa possibilità sarebbe qualcuno in grado di far fronte al deficit fiscale derivante dalla spesa pubblica e dalla spesa pubblica per la pandemia e anche per portare avanti le poche riforme neoliberale ancora in sospeso come la riforma fiscale. Candidato, dobbiamo dire, difficile da trovare, ma che sicuramente può essere anche costruito. E una terza possibilità che la chiamiamo fattore Lula, che va al di là delle singole persone del Lula, sia lui un candidato ma anche la ipotesi di un'altra candidatura che esprima questa articolazione della sinistra e centrosinistra verso un centro democratico. La combinazione degli impatti positivi risultanti della sua reabilitazione politica e morale con la recente decisione della Corte Suprema, nelle brillanti sintesi del giurista brasiliano Pedro Serrano, Lula ha ritornato umanizzato. Era una cosa, un nemico, lui adesso ritorna umano. La decisione che riscatta, ripare un poco, anche in parte, la mostruosa perpetrata dai procuratori della cosiddetta lavaggiato è, e qui cito il grande giurista Fraioli, deviazione del corso naturale della democrazia brasiliana, contribuendo all'impeachment del presidente Dilma e a condenare l'ex presidente Lula. Il tempo del processo è stato alterato per evitare che Lula fosse candidato alla presidenza. È stata un'interferenza nel gioco democratico, così ha detto in una recente intervista, come ho già menzionato, il professore Ferraioli, emerito giurista italiano garantista. Il fattore Giul, Lula aggiorna e espande la memoria reale e simbolica della sua traiettoria, riferimento e base di salvataggio di un sentimento forte e diffuso della possibilità di un paese della brazionalità, democratico, giusto, sovrano sulla scena internazionale e con possibilità di portatore di futuro. La sua capacità di dialogo, parliamo di Lula, e la costruzione di un progetto alternativo di governo e nazione, un ampio tavolo di dialogo nazionale, un programma minimo e che non escluda le decisioni serie per ricostruire nel Paese un protocollo etico programmatico che vada ad altri partiti e ripristini il protagonismo sociale. Grazie, ne ho fermo con 14, Donato. Bravissimo, ti ringrazio tanto, caro Cesar, per, per il tuo contributo, per, per essere stato nei tempi, per averci dato elementi importanti di valutazione e anche per lo sforzo che hai fatto di fare questo intervento eh, in italiano. Peccato che alcuni passaggi eh, poi c'è stato un... Uh, si è um, avuto un problema di, di connessione, ma il, il grosso, il 90%, si è sentito bene. Prima di dare la parola all'onorevole Fassino, dando la parola all'onorevole Fassino, vorrei dire che eh, per i pochi che insomma collegati da qualche parte dell'America Latina non dovessero ricordarsi, eh, Piero Fassino è stato eh, ministro della Repubblica, sottosegretario agli esteri, è stato segretario nazionale del Partito dei Democratici di Sinistra, eh, sindaco di Torino, ma per me personalmente è stato innanzitutto per tanti anni il mio capo nel Dipartimento Esteri dei Democratici, dei Democratici di, eh, di Sinistra, del PDS, con cui ho fatto eh, tante missioni in America Latina e in particolare in Brasile. At attualmente l'onorevole Fassino è Presidente della Commissione Esteri della Camera, oltre che Presidente d'Onore del Cespi, e gli passo molto volentieri con piacere la parola. Va bene, grazie, grazie, ringrazio ovviamente tutti, ringrazio prima di tutto Donato per tutte le cose che ha detto adesso e ci lega un'amicizia di lunghissimo periodo e e io ho potuto apprezzare appunto la straordinaria competenza che Donato ha sull'America Latina. Direi che forse in Italia, eh, tra, nel mondo politico, pochissimi hanno le conoscenze, l'esperienza, le relazioni che Donato ha. E ringrazio ovviamente tutti gli altri partecipanti. Saluto Cesar, eh, lo ringrazio molto e gli lo prego di trasmettere a Lula i miei saluti. Ringrazio Giancarlo Summa, Simona Bottoni, Livio Zanotti. E vi chiedo scusa se io non potrò partecipare a tutta la webinar perché ho un altro webinar di tipo istituzionale come Presidente della Commissione Esteri della, della Camera quindi sono obbligato a dividermi, diciamo così. Ecco. Detto questo, eh, beh, la eh, introduzione di, di Donato è stata ampia, esaustiva, ha dato tutti gli elementi di conoscenza che poi sono stati ulteriormente arricchiti e approfonditi dalla. Intervento di Cesare. Eh, che cosa posso aggiungere io? Beh, prima questione: eh, Covid. Non c'è dubbio che il Brasile è stato drammaticamente colpito dal Covid. Eh, la politica di Bolsonaro è stata suicida e, e questo ha prodotto una situazione drammatica. Adesso, le cifre sulle persone decedute, le persone contagiate, la diffusione del contagio in Brasile sono impressionanti e credo che sono un motivo ovviamente di grandissima preoccupazione che deve spingere ovviamente a quello che anche nel suo messaggio Lula ha detto, e cioè i vaccini devono essere assicurati a tutti, anche perché se non si è sicuri tutti, non è sicuro nessuno, è del tutto evidente, perché il contagio ha una diffusione su scala globale che nessun confine, nessuna barriera può fermare. E quindi l'unico modo per evitare una diffusione globale del contagio è quello di eh, mettere in campo in tutti i paesi strategie di contenimento e la strategia di contenimento più efficace è quella ovviamente della vaccinazione. E quindi garantire i vaccini a tutti, liberalizzando il mercato dei vaccini e... Eh, intervenendo su, sulle royalty e sui brevetti, io credo che sia una cosa assolutamente fondamentale. È una questione che l'Italia ha posto, ha posto in più sedi, per esempio eh, a livello dell'Unione Europea, nel recente convegno eh, sulle politiche per lo sviluppo dell'Africa che il, il Presidente Macron ha promosso e a cui è intervenuto il Presidente Draghi ponendo questa questione, è una questione che lì, la Presidenza italiana del G20 sta ponendo come uno dei punti, nella sua presidenza, e credo che quindi dobbiamo lavorare e batterci perché effettivamente si arrivi alla possibilità di mettere a disposizione di tutte le nazioni e tutti gli stati i vaccini. Naturalmente, sapendo che nel momento in cui mette a disposizione i vaccini, poi bisogna fare le vaccinazioni. Ora, che cioè bisogna avere dei governi che abbiano, come dire, l'intelligenza, la saggezza e anche il senso di responsabilità di sapere che lo strumento delle vaccinazioni non è uno strumento opzionale, ma che invece bisogna effettivamente. Vaccinare, vaccinare i propri concittadini e le cose che ha detto Cesar Alvarez su questo non sono tranquillizzanti per ciò che riguarda il Brasile perché l'atteggiamento fino ad oggi di Bolsonaro e del governo brasiliano è che tutto sommato i vaccini sono un'opzione, non sono un'opzione, sono una necessità e credo che dobbiamo batterci perché sia così. La seconda questione e considerazione che voglio fare riguarda ovviamente quello che già ha detto eh, Di Santo in una delle riflessioni che Donato ha fatto, cioè l'America Latina è un continente che va sempre seguito perché le sue dinamiche sono dinamiche che non riguardano solo mai il continente, ma hanno un impatto. E la vita del continente è per come pesa il continente nel mondo un impatto nel mondo. Bolsonaro ha potuto diventare presidente sull'onda del trumpismo, è del tutto evidente. E sull'onda del trumpismo non soltanto in Brasile, ma anche in altri paesi dell'America Latina, e in Europa, come pensiamo a Brexit per fare un esempio, o eh, in altri paesi, si sono di altri continenti, si sono affermate delle destre con politiche di carattere regressivo sul piano del rispetto dei diritti umani e della democrazia, eh, sul piano economico e sociale, con eh, conseguenze che poi sono i cittadini a pagare e il Brasile ne è un buon esempio. Tutta la politica diciamo, sociale, di lotta alla povertà, fame zero, eh, aumento delle condizioni... Eh, di vita, tutela sanitaria, investimento sulla formazione e sull'educazione che si fece nel periodo di Lula, ho citato i titoli principali, ma sappiamo come Lula ha dedicato, diciamo, tutta l'intera strategia, era una strategia volta a determinare un innalzamento della qualità eh, di vita e, di, e le opportunità di vita per la popolazione brasiliana, tutto quell'enorme patrimonio di politica è stato, come dire, Bloccato nel, nel, nella migliore delle ipotesi e in alcuni settori messo in discussione con cospicui arretramenti, e e che sono voglio dire, una riduzione delle opportunità di vita, delle condizioni di vita dei cittadini brasiliani a partire proprio dai più poveri. Quindi da questo punto di vista, noi dobbiamo sapere che eh, Bolsonaro in Brasile, per il ruolo che il Brasile ha, data la dimensione del paese, e per il ruolo che il Brasile ha, è, ha un effetto alone su altri paesi dell'America Latina che come dire, determina un, come dire, un, un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita di milioni e milioni di cittadini. E quindi battersi perché ci sia, diciamo, si costruisca un'alternativa progressista che possa alle prossime elezioni presidenziali vincere e tornare a guidare il Brasile è importante. Da questo punto di vista l'incontro Cardoso-Lula è certamente un fatto straordinario io ho conosciuto Cardoso, come sa, lui ha eh, donato proprio in occasione di una visita che facciamo insieme al congresso del PT eh, a San Bernardo do Campo e in quei giorni io ebbi la possibilità anche di incontrare Cardoso che poi ho incontrato altre volte in Italia e in Brasile e il fatto che tutto sommato questi sono i due leader principali del fronte progressista eh, brasiliano, questi due leader sono stati anche in competizione, diciamo in posizioni diverse nel passato, ma è una competizione diciamo, che si svolgeva dentro un alveo democratico, come è del tutto naturale. Oggi c'è un'emergenza un democratica in Brasile che li spinge a trovare un accordo, io credo che questo sia molto positivo, perché una strategia di unità delle diverse componenti del fronte progressista è una delle condizioni per potersi mettere per poter avere una proposta che possa avere, diciamo, credibilità e quindi potenzialità vincenti. Il Brasile è un paese decisivo poi per molti altri aspetti, è un paese decisivo nel rapporto con l'Unione Europea e con alcuni paesi dell'Unione Europea in particolare. Sappiamo tutti che è in corso un negoziato per l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. Sarebbe la seconda grande area di libero scambio per dimensioni di, di popolazione e di mercato, dopo la grande area di libero scambio pacifica inaugurata, promossa dalla Cina qualche mese fa, e eh, determinerebbe un ulteriore consolidamento dei rapporti tra l'Unione Europea, i suoi paesi e l'America Latina, in particolare i paesi del Mercosur, che sono già molto intensi. Da questo punto di vista quindi... Eh, c'è un interesse strategico dell'Unione Europea e dei suoi paesi a lavorare perché questo accordo di libero scambio vada avanti e la strada non è tutta in discesa. Un grande paese europeo come la Francia, come sapete, ha sollevato una serie di obiezioni e anche altri a ruota, quindi è, tutta una, come dire, è un percorso da seguire con grande attenzione, con grande determinazione e l'Italia, insieme alla Spagna. E al Portogallo ha, per, per ovvie ragioni di relazioni col continente latinoamericano, ha tutto l'interesse invece a essere, come dire, vessillifero dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur. E quindi questo è un punto decisivo, perché la definizione di questo accordo sarebbe un contributo molto forte, non solo allo sviluppo economico-sociale, perché ovviamente un'area di libero scambio offre molte maggiori opportunità, ma anche alla stabilizzazione democratica, ovviamente, in America, in America Latina. Il Brasile poi è un paese del G20 e quindi tutte le grandi issues dal cambiamento climatico al tema delle migrazioni, al tema dei diritti umani, sono sempre più temi globali che richiedono come dire, un intervento diciamo, di scala globale. L'istituzione di governance più ampia che è su scala globale c'è il G20, anche se sappiamo bene la complessità di far funzionare questo, questo forum, e io credo che anche lì, il Brasile può, un Brasile democratico però, ovviamente può far valere un, un impegno importante, quindi c'è un interesse anche da questo punto di vista a promuovere, a favorire un, un cambio di, di guida politica in, in Brasile. E infine c'è un interesse italiano specifico. L'Italia ha un rapporto con il Brasile intenso, di ragioni prima di tutto demografiche, no? come tutti sappiamo, legato alle grandi migrazioni che dalla metà dell'Ottocento hanno investito via via eh, dall'Italia al Brasile. Basta andare a San Paolo dove, e guardare le targhe delle vie, per vedere che metà delle vie di San Paolo sono, hanno dei nomi italiani. La moglie di Lula ha il passaporto italiano, e poi potremmo continuare a fare mille esempi di questa relazione diciamo, che affonda le radici nella demografia. Ma le relazioni non solo solo demografiche, sono via via cresciute e oggi sono forti relazioni politiche ed economiche. La presenza del sistema economico italiano in Brasile è molto forte. Il principale operatore energetico in Brasile è l'Enel, per fare un esempio. Eh, ma diciamo la quantità di imprese che operano sul mercato brasiliano sono tantissime. E d'altra parte cresce anche l'interscambio tra Brasile e Italia, via via, quindi c'è un interesse molto forte dell'Italia a non solo mantenere queste relazioni, ma intensificarle sempre di più. C'è anche un altro elemento che io credo vada visto, perché il Brasile, soprattutto con Lula e con quel grande collaboratore di, di, di Lula che è scomparso da qualche tempo, che fu Aureliano Garcia, eh, sviluppò anche una politica globale in particolare, per esempio, verso i paesi, sfruttando la lusofonia, verso eh, i paesi africani, ex colonie e portoghesi. Perché dico questo? Perché l'Italia è uno dei paesi europei che spinge di più perché l'Unione Europea abbia una politica africana, perché l'Africa è il grande tema di questo secolo. Il Brasile è un paese che a questo è attento e sta sviluppando, appunto sfruttando il canale, ma non solo della lusofonia, delle relazioni con l'Africa. E questo è un altro tema di grande interesse per una relazione tra l'Europa e il Brasile e tra l'Italia e il Brasile. Quindi, come vedete, diciamo, i terreni su cui si possono costruire relazioni, strategie e sinergie azioni politiche comuni sono tanti. E per questo abbiamo un interesse strategico a che il Brasile esca dalla condizione di politica e economica e sociale come l'ha descritta bene Cesare Alvarez di oggi, perché un paese incerto sul terreno della tenuta democratica e instabile sul piano economico e diciamo, stagnante o addirittura peggio sul piano sociale è ovviamente un partner più debole con cui è molto più difficile costruire delle politiche. diciamo così. Quindi da ogni punto di vista io penso che noi abbiamo interesse Seguire tutto quello che accadrà in Brasile, così come quello che accade in America Latina, sono di qualche settimana fa le elezioni in Ecuador e in Perù che sono state, hanno dato delle indicazioni, eh, c'è in Argentina la nuova guida che è stata assunta con il nuovo presidente delle elezioni recenti, eh, c'è una situazione molto delicata in, in Colombia come sappiamo, c'è il Cile che va verso, in modo non semplice, diciamo, eh, l'adozione di una nuova Costituzione. Quindi c'è tutto. No? C'è la situazione in Bolivia che tuttora continua a essere una situazione aperta, per non parlare della criticità del Venezuela. Quindi c'è una situazione, diciamo, in movimento su, con dinamiche diverse, ma in ogni caso tutte eh, da, da seguire, che tutte incidono, evidentemente, sulle, sulle, sui destini del continente. Ma è chiaro che... Il paese che fa scuola, che fa strada, è il paese più grande, il paese che ha obiettivamente l'egemonia diciamo, politica, economica, eh, sul continente, che è il Brasile. Quindi è evidente che seguire quello che accade in Brasile e favorire la fuoriuscita dalla condizione di, di, di instabilità, di insicurezza e di crisi di oggi è un, è un interesse strategico che quindi l'Unione Europea e i suoi paesi devono perseguire, e questo è quanto. Molte grazie Piero per questo tuo contributo che non solo è stato un contributo eh, importante sul piano istituzionale come Presidente della Commissione Esteri ma anche politicamente ha dimostrato come tuttora mh, continui a seguire con grande passione e interesse eh, questo, questo pezzo di mondo cogliendone sempre con, con acume alcune delle importanti novità che ci presenta. Quindi grazie e spero che per un po' ancora fino a quando non dovrai fare il prossimo impegno, potrai rimanere collegato con noi. Voglio eh, aggiungere eh. una cosa, voglio solo, Donato, solo per sì. informazione ai nostri amici, eh, quest'anno eh, diciamo, quest ci sarà una cosa a cui tu l'hai lavorato, tu sei stato un inventore ci sarà la decima eh, edizione della, eh, del Vertice Biennale Italia-America Latina e quest'anno, come in precedente edizione, non l'ultima, ma come in precedente edizione, sarà accompagnata dalla realizzazione del forum interparlamentare. Quindi noi avvieremo proprio dalle prossime settimane i contatti con le commissioni estere dei principali paesi latinoamericani per preparare il forum interparlamentare. Sarà un'altra un occasione di intensificazione delle relazioni tra il nostro paese e l'America Latina. Grazie e ringrazio molto dell'attenzione. Grazie Piero Fassino e ci ha dato una importante... Notizie anche riguardo appunto alle attività istituzionali italiane. Io adesso eh, presento e poi passo la parola al, al, al prossimo eh, espositore, anzi espositrice in questo caso, perché si tratta della dottoressa Simona Bottoni, latinoamericanista, esperta in particolare del Brasile, e in particolare ha approfondito molto i temi dei diritti umani, eh, è dottoressa in giurisprudenza e ricercatrice associata presso l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica, ha scritto varie cose interessanti. Eh, Simona si concentrerà, così abbiamo un po' concordato, diciamo, ma ripeto per tutti, vale il discorso che nell'ambito de, del rispetto dei tempi c'è ampia libertà di spaziare. Si concentrerà in modo prevalente eh, sull'autoritarismo del, del governo Bolsonaro e della persona di Bolsonaro, che ha le proprie radici nel passato della dittatura e parlerà anche dei diritti umani, della Commissione Nazionale per la Verità, sepolta da questo governo e, e di altre cose. Quindi, eh, ringraziandola, eh, le passo la parola a Simona Bottoni eh, per il suo intervento. Eh, scusatemi, eh, grazie di santo. Buon pomeriggio a tutti i relatori, a chi ci segue. Eh, volevo ringraziare anche il CESPI per questa iniziativa e per l'invito. Eh, cercherò di essere breve, anche se veramente ci sono tante cose da dire su questi argomenti e tante sono anche state già affrontate in maniera straordinaria da chi mi ha preceduto. Eh, sicuramente sì, e, mh, chi, chiunque sia il prossimo presidente del, del Brasile nel 2022 sicuramente erediterà un paese eh, che giustamente è stato definito al collasso da, dal titolo di questo webinar. Per cercare di comprendere un pochino come si è arrivati a questo collasso, oh, sono, sono andata a riguardarmi un pochino alcune dichiarazioni e promesse che Bolsonaro aveva fatto durante la campagna elettorale presidenziale 2018 e poi in occasione della sua prima uscita pubblica. Eh, che ci fu nel gennaio 2019 nel, al forum di Davos e diciamo che ho trovato parecchi spunti di riflessione da quelle sue prime dichiarazioni perché poi in effetti sono state un po' il manifesto della, della sua gestione. E, aveva promesso Bolsonaro sempre in, in quel forum di Davos eh, che avrebbe fatto uscire il Brasile dalla da crisi etica ed economica in cui versava, cosa che poi però ecco, mh, abbiamo visto anche con Alvarez non si sta verificando. Certamente gli effetti della pandemia non hanno aiutato la, la situazione economica del paese che ha visto un brusco arresto nel, nel suo PIL che ha segnato un meno 4,1% per il 2020. Si prospetta una piccola ripresa nel 2021 eh, che però sicuramente non riuscirà a, a far recuperare questo, questo brusco calo eh, di PIL avvenuto in questo anno. Poi, come si è detto, l'inflazione aumenta eh, dal 3,5 del 2020, si passa al 4,3 di quest'anno, la disoccupazione eh, nello stesso modo. Eh, e poi un'altra cosa abbastanza importante, gli investimenti diretti esteri che eh, sono diminuiti, eh, hanno subito una fortuna, contrazione addirittura del 50% che è forse la, la, la contrazione più grande mh, che hanno registrato tra i paesi emergenti, registrata tra i paesi emergenti, tanto che il Brasile è passato mh, dal sesto posto come paese eh, oggetto di investimenti di atti esteri del 2019 al nono del 2020 quindi diciamo che forse le politiche del ministro Ghez eh, non, non hanno avuto un particolare effetto certamente temperato da questa pandemia di Covid. Eh, poi, eh, sempre in quel famoso forum di Davos, eh, Bolsonaro eh, aveva anche dichiarato che avrebbe difeso l'economia, la famiglia, i veri diritti umani, il diritto alla vita. E su questo insomma, mi è venuto un po' da riflettere, primo perché non ho ben chiaro cosa, al, cosa abbia inteso, cosa intenda il Presidente per veri diritti umani, nel senso che eh, io conosco la definizione di diritti umani, poi se ce ne sono di veri mh, non, è da, non mi è dato sapere. E, diciamo che sui diritti umani sicuramente... Eh, eh, ecco, probabilmente l'idea di Bolsonaro è un po' diversa da quella eh, diffusa gen generalmente da tutti. Eh, in particolare, le i diritti delle popolazioni native e delle comunità tradizionali sono la tutela di questi diritti è sicuramente peggiorata. Eh, tanto che, eh, per fare un esempio, eh, gli incendi boschivi sono aumentati di quasi il 10% nel periodo 2019-2020. Eh, e questo è indicativo di quanto appunto si stia dando spazio al land grabbing e all'agribusiness eh, in quei territori e ovviamente questo a detrimento degli spazi eh, vitali in cui queste popolazioni eh, chiedono di, di continuare a poter vivere. E, e quindi diciamo tra l'altro eh, per quanto riguarda i difensori dei territori de della terra e dell'ambiente in Brasile eh, c'è un rapporto eh, che annualmente viene stilato da una, una ONG che si chiama Global Witness che ha posto, posizionato il Brasile al terzo posto eh, tra i paesi eh, con il più alto numero di attivisti in questo ambito uccisi. Quindi il, il Brasile viene subito dopo Colombia e Filippine, insomma per farci un'idea. Diciamo, nel 2020 per queste popolazioni era stato proposto nei governi a cui da PIP che venissero delimitate le terre che erano destinate a loro, anche alle popolazioni chilombolas e, e purtroppo invece questo, questo intendimento è stato completamente disatteso dal governo Bolsonaro che aveva tra le sue promesse preelettorali detto che invece avrebbe proprio evitato questa delimitazione e, e, e Ben si è attenuto alle sue promesse perché finora non ha fatto altro che incoraggiare le invasioni di questi territori eh, a vantaggio appunto dei, dei soliti speculatori. Ehm, diciamo che però c'è di nuovo o almeno più di diec eclatantemente nuovo il fatto che mh, nelle elezioni di medio termine di novembre 2020, quelle amministrative per intenderci, ehm, c'è stato il più alto numero di eh, indigeni e chi non candidati e anche eletti, quindi conseguentemente. Diciamo che siamo nell'ordine del 10% de, di percentuale di eletti sul numero di candidati, che comunque è un numero eh, che è il più alto in assoluto da quando ci sono elezioni democratiche in Brasile, quindi un, è, è molto indicativo della capacità di questi, di questi popoli di finalmente organizzarsi e comprendere che devono guadagnarsi più spazio nella scena politica perché probabilmente meglio di loro stessi nessuno può difendere le, le, le loro posizioni e poi per quanto riguarda invece i diritti umani di cui parlavamo prima cioè quelli veri di cui dice Bolsonaro scusate un po' l'ironia però veramente è eh, curioso eh, sicuramente i difensori dei diritti umani non stanno messi molto meglio delle popolazioni eh, native o chi non eh, un caso emblematico eh, l'abbiamo seguito tutti quello di Maria Marielle Franco l'attivista nera favelada eh, che era eh, consigliera comunale a Rio de Janeiro e eh, era appunto un'attivista per i diritti eh, anche degli LGBT perché lei era Lesbica, dichiaratamente lesbica, e che è un'uccisione un eh, avvenuta ormai due anni fa e che resta priva di, eh, diciamo, di, di responsabile, nel senso che ancora non si è chiarito chi siano i mandanti, e tra l'altro eh, i due soggetti che sono stati individuati come gli esecutori materiali non sono ancora andati. Processo quindi questo Marielle, peraltro, eh, eh, aveva sempre criticato nella sua atti... nel suo attivismo, e anche prima di essere consigliera mh, comunale, e in una sua tesi che lei aveva, aveva conseguito anche un master in pubblica amministrazione, e ho, ho letto la, la, la tesi che aveva discusso per, in questo master. Alla fine di questo master, è molto interessante e molto critica sul, sulla mh, Sull'esperienza del, delle UPP, le Unità di, di Polizia Pacificatrice, che è stato un progetto diciamo, eh, nato con i governi a Guida Peté, che però lei fu, già allora criticava fortemente per, perché riteneva che eh, non fosse quella la strada per le popolazioni favelate del, delle grandi città mh, brasiliane, cioè non sicuramente la strada della polizia militarizzata. E, eh, repressiva quanto invece quella di fornire servizi alle popolazioni di queste, di queste realtà territoriali. Mh, tra l'altro rompendo atavici pregiudizi su queste popolazioni mh, perché secondo Marielli il fatto di eh, fare intervenire in maniera sistematica forze di polizia militare eh, significava eh, confermare l'idea che, che le popolazioni di questi territori siano eh, direttamente collegate allo spaccio di droga al narcotraffico, cosa che è assolutamente non, non corrispondente al vero in quanto in diversi studi anche dell'IPG è, eh, è stato confermato che mh, al massimo l'1% della popolazione per esempio della favela di Mareto dove lei abitava è dedito a queste attività quindi significa identificare, nel, identificare il contesto di un territorio eh, in una, in una eh, addirittura minoranza che fa parte di quel contesto. Eh, vabbè, il discorso su Marieli sarebbe lungo e non mi voglio dilungare perché giustamente non voglio rubare spazio agli altri relatori. L'esperienza di Maria Di Franco è veramente interessante eh, nel panorama mh, di questa nuova ondata di giovani neri favelados che eh, si stanno organizzando eh, in maniera. Mh, Abbastanza diffusa in, in ONG, in collettivos, perché nelle favelas oggi ci sono moltissimi collettivos costituiti da giovani che, ehm, che si occupano delle, delle, delle più disparate attività sociali, culturali, sportive, per proprio per coinvolgere favelados in uh, attività di partecipazione e condivisione e quindi di coscientizzazione. E, e questo movimento Marielle mh, lo stava proprio stimolando e ne era probabilmente anche la portatrice, cioè la referente di molte di queste istanze all'interno poi della gestione della cosa pubblica, perché era riuscita come favelada, nera e, e, e lesbica a comunque essere tra le più elette eh, a Rio de Janeiro, perché, tra le più votate a Rio de Janeiro, perché è stata la quinta più votata nelle amministrative e quindi ad avere un consenso forse e poi sempre in quel discorso famoso di Davos di, dicevo di Bolsonaro lui eh, parlava anche della difesa del diritto alla vita e anche qui ci sarebbe molto da dire però in parte è già stato detto nel senso sicuramente eh, è, è difficile eh, comprendere eh, la declinazione di questo di questa difesa di diritto alla vita secondo l'idea di Bolsonaro perché abbiamo visto, abbiamo detto anche con il Covid l'esperienza che sta vivendo il Brasile e quindi la cittadinanza in questo suo negazionismo continuo che, eh, che, fa, che, che posiziona il Brasile eh, appunto tra paesi, forse il secondo paese al mondo per numero di morti da Covid e quindi sicuramente non, non mi sembra un modo di difendere il diritto alla vita e quindi forse su questo non sta tenendo molto fede al, alle sue, a quello che aveva promesso. E durante la campagna elettorale invece un'altra dichiarazione di Bolsonaro che mh, aveva colpito, eh, perlomeno a me personalmente sì, era il fatto che lui dichiarasse che eh, se avesse vinto il giorno dopo avrebbe posto il paese sotto il controllo completo dei militari, eh, cosa insomma abbastanza grave da dire in una democrazia però oltretutto abbastanza grave anche da realizzare però in effetti poi quest a questo lui ha mantenuto fede perché come è stato già detto eh, forse dal da, da, da quando il Brasile eh, diciamo, eh, eh, ha, ha vissuto un momento di, di democratizzazione dopo la dittatura militare forse eh, eh, c'è il maggior numero di militari che occupano ruoli di governo oppure sono stati eletti in, comunque nelle istituzioni. Eh, Scusami, Simona, no. ti invito a, ad accelerare. Abbiamo... Sì, sì, perfetto, per fa benissimo perché io poi sono anche. Eh, mi spiace non dire molto sulla Commissione Nazionale per la Verità, ma in effetti, eh, due parole ecco, se posso dirle. Sicuramente, con il governo di Dilma Rousseff, sono stati fatti grandi passi avanti da questo punto di vista perché il paese ancora deve fare seriamente i conti con questo passato di dittatura militare, cosa che sarebbe auspicabile per chiunque verrà a, sarà presidente nelle prossime elezioni. E, però bisogna anche dire che appunto questo non fare i conti col proprio passato forse ha fatto trovare un terreno fertile anche a un presidente come Bolsonaro che ha potuto contare proprio eh, diciamo, sull'appoggio di tutti quei giovani che sono nati dopo la conclusione della dittatura militare, se pensiamo che... 80, per, 80 milioni di brasiliani sono nati dopo la conclusione della dittatura militare, quindi non c'è una memoria viva storica molto diffusa su quello che ha rappresentato quel, momento, quel periodo storico così buio per il Brasile, Tanto che ad oggi in Brasile non esistono eh, diciamo, sentenze penali che abbiano condannato nel paese chi si, chi si è macchiato di questi delitti eh, contro l'umanità. Mentre paradossalmente potrebbe accadere nell'ottobre prossimo che il primo eh, la prima sentenza contro eh, uno di questi militari eh, potrebbe essere messa proprio da un tribunale italiano qui a Roma, perché c'è questo famoso processo Plan Condor che è iniziato nel, 2000, nel 2007 qui a Roma e che potrebbe far condannare, seppur in contumacia, un 89enne militare che si macchiò dell'eccidio di un uh, italo-argentino. Sicuramente eh, concludo: eh, i temi dei diritti negati. Il tema dei diritti negati è un tema sicuramente non recente in Brasile, nel senso che, come è stato detto, il Brasile è sempre stato un paese caratterizzato da grandi disuguaglianze economiche e sociali, eccetera, per cui anche i governi a cui da PT probabilmente non si sono estremamente dedicati a questo ambito, eh, dando priorità a politiche di redistribuzione del reddito e di sussistenza che comunque erano necessarie, e hanno prodotto i loro eh, grandi risultati, però ritengo che chiunque sarà il prossimo presidente debba inserire nella sua agenda politica i temi dei diritti umani e dei diritti civili perché il Brasile possa riprendere un cammino per una democrazia matura e stabile come può fare. Grazie alla dottoressa Simona Bottoni per averci accompagnato in questo eh, grande universo de dei diritti. Eh, dei diritti umani, non, non dei diritti umani veri, ma, ma dei diritti umani, e con eh, argomentazioni molto interessanti. Eh, adesso voglio presentare e passare la parola a, a Livio Zanotti. Livio Zanotti è un giornalista, professionista, un profondo conoscitore eh, non solo del Brasile, ma di tutta l'America Latina e non solo, è un, di, un grande esperto di politica internazionale, ha lavorato all'Espresso, all scusate, alla stampa, alla RAI, insomma, ha fatto tante cose e è eh, sempre in attività e sempre dà un contributo importante eh, con le sue analisi, le sue, le sue riflessioni. Eh, Livio, eh, cosa che vale ancora, lo ripeto sempre per tutti, potrà parlarci di quello che ritiene, in particolare, eh, penso si prevalentemente si concentrerà in particolare su quelle che sono alcune radici lontane della crisi delle istituzioni eh, brasiliane a partire da quella militare, che lui ha approfondito in maniera particolare, diciamo così, e, e poi tante altre cose che, che lui ci vorrà dire. Quindi, sempre ricordando i tempi, eh, la parola a Livio Zanotti. Molte grazie Donato. e Un saluto a tutti, a chi ci ascolta e a chi partecipa. E come hanno argomentato prima di me, appunto, Di Santo, Cesar Alvarez, eh, Piero Fassino e ora Simona Bottoni, la nostra analisi del collasso istituzionale, ma anche sanitario, politico, economico, per cui si teme per la stessa tenuta della democrazia brasiliana, coincide con la nuova e diciamo pure inedita prospettiva elettorale aperta dall'iniziativa politica del presidente Lula. Restano però aperti anche molti e importanti interrogativi. Cesar Alvarez è stato abbastanza esplicito, al riguardo. Perciò stiamo scandagliando nelle contraddizioni esplose tra Stato e società civile, tra le diverse istituzioni e al loro stesso interno, tra ideologie e senso comune di questo che costituisce il maggior paese della regione e un ineludibile riferimento per tutti gli altri. Parliamo della decima economia del mondo, significativa per l'America Latina, ma io direi anche per tutto l'Occidente. Oggetto fondamentale di questa ricerca è obbligatoriamente il partito militare, eterogeneo fino al punto di poter apparire politicamente ectoplasmatico e non di meno di fatto fortemente strutturato, per definizione gerarchico, non più espressione esclusiva dell'oligarchia con i reggimenti di cavalleria ormai super tecnologizzati cui destinare i figli cadetti delle grandi famiglie, un po' secondo il modello, diciamo, stendaliano del rosso e il nero, ma sempre animato da una forte mistica di salvezza e di redenzione nazionale che periodicamente tornano pericolose e all'ombra delle quali sono stati infatti concepiti in passato congiure di potere e rivendicazioni sindacali. Basti pensare, questo è un dettaglio forse non del tutto noto, che ciascuna delle tre armi in Brasile, ha dei lobbisti che negoziano permanentemente con il Parlamento i propri stipendi e gli acquisti di armamento. Si tratta dunque di un partito ben più numeroso e potente di ciascuno della Trentina che con diverse etichette sovraffollano il congresso federale di Brasilia, dove peraltro i militari non sono per niente assenti. Il partito militare non solo possiede, come sappiamo, il monopolio della forza armata che non ha esitato a usare oltre ogni limite per installare una dittatura più che ventennale, dal 64 all'85 del secolo scorso, e la più prolungata, la più prolungata della storia dell'America Latina che purtroppo ne ha conosciute più di una. È il partito che attualmente esprime, oltre al capo dello Stato, il suo vice, numerosi ministri di governo e 6.000 funzionari pubblici di grado superiore e intermedio stiamo parlando di un network di competenze specializzazioni e vincoli sociali diffusi che periodicamente rivendica a se stesso in quanto prototipo politico-culturale capace di interpretare i veri interessi della nazione salvo eccezioni i militari di alta e media gerarchia non cessano di sentirsene parte anche dopo essere passati in ritiro al pari dei sacerdoti, una volta militare, sempre miles, sempre militare, per tutta la vita. È necessario identificarlo esattamente tanto per ciò che è stato storicamente, così come per quello che è oggi, senza totem né tabù, perché è la cruna del lago attraverso cui dovrà passare non tanto l'Ula, di cui tutti celebriamo il ritorno al massimo protagonismo politico, bensì l'attiva ridemocratizzazione e la ripresa dello sviluppo complessivo di cui il Brasile ha vitale e urgente necessità. Decenni addietro, in piena dittatura, il generale Meira Matos, allora direttore della Scuola Superiore di Guerra all'Accademia di Aguglias Negras, intimo del presidente Castello Branco, mi spiegò che dietro l'indisciplina sociale, la corruzione dei politici e degli uomini d'affari, c'erano sempre i comunisti, Precisando poi che comunismo è tutto quanto contrasta con gli interessi della nazione. Un inquietante esercizio di tautologia. La guerra fredda è finita ormai da un pezzo e il lessico politico ideologico militare ne ha preso atto. L'ex capitano Jair Messia Bolsonaro esprime oggi concetti tuttavia non sostanzialmente diversi, invece che al comunismo li addebita più in generale alla scherda, alla sinistra, e non gli importa nulla che così abbia cambiato il soggetto e la sua connotazione politico-ideologica, che sta parlando di un'altra cosa, in un altro contesto storico. E mentre Maira Martos aveva vicino il generale Bolberi, massimo teorico del golpismo permanente, ad affiancare Bolsonaro vediamo oggi un negazionista estremo del Covid ed ogni possibile altro gesto di conciliazione politica, come il generale Walter Braganetto, Oppure, alternativamente, il generale Luis Eduardo Ramos, un ultra federissimo che tuttavia dichiara di essersi vaccinato di nascosto del capo dello Stato perché, ha detto, è inutile irritarlo. Ancora un altro generale, Eduardo Pasuello, a lungo ministro della Sanità e per la Polizia sospetto responsabile della tragedia provocata dalla mancanza di ossigeno negli ospedali di Manaus, tenta di scoraggiare i senatori che a Brasile li interrogano sulle negligenze di Bolsonaro con agrobazie verbali, elusive tipo in nessun momento il presidente mi ha ordinato di fare qualcosa che non stessi già facendo. Le cronache riferiscono che qualche, con qualche congressista si è messo persino a ridere e si può capire perché nel loro surrealismo le parole del generale Pasuello sembrano un calambotto. Invece la faccenda è molto seria. I comportamenti dei comandanti in capo delle tre armi e dei loro stati maggiori di fronte alla pandemia del coronavirus e agli spropositi di Bolsonaro indicano che nel partito militare il professionalismo è oggi vivissimo, attivo, forse prevalente, senza tuttavia riuscire a chiarire se sia sufficiente a garantire fino in fondo il rispetto dell'ordine costituzionale. Non mancano infatti espressioni mutevoli, attendiste, quando non di aperto, di, di aperto opportunismo. Nell'esercito, il più grande del continente dopo quello degli Stati Uniti, il generale Elson Leal Pujol, considerato generalmente un ufficiale intelligente e leale, pur non condividendone l'atteggiamento, ha tuttavia evitato fino all'ultimo il contrasto aperto con il capo dello Stato. Adesso, circoli ufficiali e caserme, stanno commentando il suo rammarico per i morti di Covid che hanno superato ampiamente i 500 sofferti dal corpo di spedizione brasiliano sul fronte italiano nella fase conclusiva della Seconda Guerra Mondiale. E in proporzione non è andata meglio né alla Marina né alla Forza Aerea. I malumori sono infatti diffusi. Corruzione e sicurezza sono da tempo i due temi preferiti nella retorica conservatrice e reazionaria non solo in Brasile, che li ha fatti propri per contrapporli a quello delle disuguaglianze portate avanti dai progressisti. Da lungo tempo i militari brasiliani ne hanno fatto la loro bandiera per assaltare la legalità costituzionale, giustificare i colpi di Stato e di Palazzo. Ne hanno mai mostrato pentimento, almeno fino a oggi, Simona Bottoni lo ricordava, al momento dell'impeachment di Dilma Rousseff, cinque anni fa, nessuno ha potuto accusare la presidentessa di arricchimento personale. I militari però hanno lasciato fare ai mestatori del congresso in quel caso, non facendogli comunque mancare la loro approvazione che tra i bolsonaristi viene ripetuta ancora oggi, anzi alcuni di essi manifestano apertamente perfino nostalgia della dittatura. Per sostenerla, ricordano per esempio che il generale Castello Branco andò in pensione nell'appartamento che aveva abitato da sempre nel quartiere residenziale di Panema, a Rio. Io l'ho anche visitato, in effetti era un appartamento di ricco borghese, ma niente di più. E in garage aveva una vecchia auto di media cilindrata. Il loro concetto di onestà, infatti, è del tutto moralistico, individuale e non di principio. La pratica della tortura, per esempio, non li turba per niente, credono davvero che la correttezza personale del vecchio dittatore, un caso peraltro non unico ma neppure così frequente, cancelli o riscatti le migliaia e migliaia di milioni di dollari di superprofitti lucrati nelle opere pubbliche e negli scandali finanziari del suo governo, l'enormità del debito pubblico ereditato dalla restaurazione democratica, i trucchi costituzionali, proprio trucchi, che hanno favorito l'abnorme proliferazione dei partiti e di conseguenza l'impotenza legislativa dei governi democratici e il continuare quindi della corruzione, che effettivamente Donato lo ha ricordato, hanno continuato. E soltanto ridiscendendo lungo il cordone umbilicale che viene dalle guarnigioni possiamo trovare il... i nuovi, nuovi, sì, più adeguati, più aggiornati giudizi netti sulle responsabilità dell'attuale collasso nelle degli ufficiali mi raccontavano ancora stamane da Brasilia al telefono c'è chi dice senza mezza parole di essere ascoltato senza timore cioè di essere ascoltato Bolsonaro è un paranoico sull'intraprendente disinvoltura dei figli verso il codice penale quindi indagati dalla Polizia Federale per gravi reati i commenti sono ancora più severi ed espliciti nelle conversazioni pare che girino termini come biscio, animale, perverso, ladrão, scivolano come niente da un tavolo all'altro e riceve condanne senza appello il recentissimo scandalo del contrabbando di legname di, di, legname di pregio dall'Amazonia agli Stati Uniti, che l'hanno condannato pubblicamente, e all'Europa. Ad esservi implicato personalmente lo stesso ministro dell'Ambiente e delle risorse naturali, Riccardo Sales, un civile, amico personale di Bolsonaro, che ha giurisdizione anche e soprattutto sull'Amazonia. La volpe nel pollaio, diremmo. Ma nella zona saccheggiata, ricchissima di, di preziosi minerali e pertanto considerata strategica ufficialmente, sono presenti anche molti militari, ma da nessuno di loro è venuta una denuncia. I sentimenti dunque che suscita tra i militari la foresta più grande del pianeta, massimo e polmone della biodiversità, è un termometro decisivo per comprenderne il pensiero dominante. Tutti concordano, tutti i militari, su due punti essenziali. Uno, l'Amazzonia è il futuro del Brasile. Due, l'Amazzonia è dei brasiliani. Ciò che è incontestabile. Io aggiungo che il primo a esprimermi molto tempo fa a queste affermazioni è stato Antonio Delfinneto, il ministro dell'economia più intelligente e cinico della dittatura militare. Ora ultra novantenne, ma sempre lucidissimo. Adesso Bolsonaro non fa che ripetere e quantificare l'idea dell'anziano ministro, dice: cioè se il Brasile deve mantenere l'immensa foresta per la salute del mondo che il mondo paghi al Brasile le royalty che per esempio paga per il petrolio. Non saranno quindi, dobbiamo essere molto coscienti di questo, le, le preghiere delle Nazioni Unite nella pietà per gli indios superstiti e tantomeno gli eroici missionari cattolici, ricordo quelli della Consolata che ho incontrato spesso in Amazzonia, in condizioni inerrabili, e che non piacciono più di niente anzi non piacciono affatto alla maggioranza dei, dei militari non saranno questi a portare le idee dei militari a una qualche sintonia con le speranze della maggioranza dei brasiliani e in sintonia con le preoccupazioni del mondo, le nostre per esempio ecco questa credo che sia una delle preoccupazioni più urgenti che attendono Lula speriamo di poterlo chiamare prossimamente l'anno prossimo il presidente Lula Grazie. Grazie a te Livio, grazie a Livio Zanotti per questo contributo di grande interesse che ci ha voluto eh, offrire. Eh, per l'ultimo intervento del panel, poi vediamo se abbiamo qualche minuto per qualche breve replica di, di, di qualcuno dei panelisti, eh, presento Giancarlo Summa. Giancarlo Summa eh, è un funzionario internazionale, ricercatore... Presso, è professore visitante presso la London School of Economics, eh, è stato giornalista, ha scritto per l'unità, la stampa dal Brasile, dove è vissuto tanti anni. E devo anche dire che insieme, Giancarlo ed io, tanti anni fa, in una nostra precedente vita, abbiamo anche scritto un libro proprio sull'America Latina e le, e le sinistre eh, latinoamericane. Eh, Giancarlo... Parlerà ovviamente di quello che vuole, di tante cose, ma in particolare credo che vorrà approfondire alcuni temi relativi alla comunicazione di, del presidente Bolsonaro, del suo governo, per capire come possa aver vinto nel 2018 e soprattutto come continui a mantenere, malgrado tutto, uno zoccolo duro di consenso. E vorrei anche ehm, dirgli eh, che è arrivata una domanda che mi ha passato il direttore del Cespi, eh, di, eh, una domanda di un giornalista, un tuo collega Giancarlo, che chiede come potrebbero influire le elezioni eh, sulle elezioni del Brasile del prossimo anno, gli avvenimenti politici e sociali accaduti negli ultimi due anni in Cile, Ecuador, Perù e Colombia, se vuoi eh, anche su questo eh, magari aggiungere una tua riflessione. La parola a Giancarlo Summa. E buon pomeriggio a tutti e a tutti, è un piacere eh, partecipare qui eh, in questo seminario, è un piacere per varie ragioni, perché proviamo a parlare di un argomento assolutamente centrale, un paese che è anche il mio paese, perché non soltanto in Brasile, figlio nato in Brasile, sono anche naturalizzato brasiliano, ma il prossimo anno avrò l'opportunità e il piacere di poter votare per l'Ula, Aver eh, lavorato per eh, le campagne elettorale di Lula, curioso nel 2002-2006, Cesar Alvarez ha viaggiato da tutte le parti in tutto il paese, Cesar era il responsabile dell'agenda di campagna. Io ero uno dei della comunicazione della campagna di Lula. Quindi eh, mi diciamo, sento in casa perché fra giornalisti, forse e però, amici e compagni, pespi, qua in passato, tante inizie. E una delle cose positive, quindi di poter parlare lui, è che gli amici e compagni che mi hanno preceduto hanno detto quasi tutto quello che c'è da dire. Io posso dare alcune annotazioni che mi sembrano importanti da approfondire. Innanzitutto, e, e, qui appunto pare, diceva Fassino nella suo intervento, sull'interesse dell dell'Unione Europea per, per, diciamo, per immaginare il prossimo anno una fuoriuscita del Brasile diciamo, da questa fase autoritaria. Fassino è eh, anomalia autoritaria. Più donato nella sua introduzione, si è riferito a. A, diciamo, quando, senza nominarlo, Salvini, che ha fatto apertamente campagna per Bolsonaro eh, per durante le elezioni del 2018, non ha, non ha esitato a manifestare la sua soddisfazione per le elezioni, come ha detto, senza giustamente, e le cose vanno insieme. Perché io non direi, non parlerei purtroppo di anomalia. Quello che è successo in una sede con l'esercito. Eh, negli ultimi anni c'è stato in tutto il mondo un aumento eh, e una, diciamo, una crescita impetuosa, molto autoritaria. Eh, sono, sono arrivati al governo, per quindi elettorale, per l'esercito democratico, eh, leader, autoritario, estrema destra, in paesi eh, vari, diversi, importanti, anche Stati Uniti, in ma, sì, ma anche in India, il eh, governo nuovo, in Turchia, in nelle Filippine, Duterte, Ungheria, e per non parlare urbano, per non parlare poi diciamo, della crescita impetuosa della destra estrema in Europa, i che dicono che in Italia, purtroppo, Fratelli d'Italia e la Lega, che sono destra estrema, con idee, sono, non dissimili da quello di Bolsonaro, sono insieme e rappresentano la maggioranza del certi Questo è vero in Francia, i fondaggi, l'anno, ma rindipendono sicuramente nelle potenziali possibili, sicuramente al secondo turno. E Vox alla grande, purtroppo, nelle elezioni spagnole recente, no? da Madrid, eccetera. Quindi abbiamo, parliamo di una fase autoritaria che eh, non è iniziata in Brasile e non è finita in Brasile. Possiamo immaginare e sperare che eh, diciamo, il Brasile possa il prossimo anno rappresentare come sta successo per le elezioni negli Stati Uniti, con le elezioni di Biden, eh, diciamo, che possa rappresentare magari un punto di inversione, per avere delle buone iniziali, avere buone notizie, come in questi giorni abbiamo avuto dalla mattina, dei molto buoni, la costituente in Cile, la mobilitazione popolare in, in Colombia, la possibilità che, spieghiamo, che il timore eh, venga parrata in Perù, Quindi, qualcuno che mi ha detto di quelli che mi hanno preceduto io ho riportato che in Argentina dopo no? Cornea Macri è stato eletto, detto no? quindi magari succederà qualcosa in quel posto. e i sondaggi in effetti dicono che in questo momento se oggi nulla sarebbe ampiamente i sondaggi sono sempre la fotografia del momento è, diciamo, è un elemento di valutazione, ma non è. Diciamo, non ci dicono quello che succederà fra oltre un anno, hanno poi, tra l'altro, in Brasile. Come Roberto Hettiamo citando le risposte, un in Brasile è un'epoca geologica, possono succedere davvero molte cose. Però eh, quello che è il mio punto è che Bolsonaro è diciamo, il sintoma di qualcosa di cattivo, di profondo e non la causa. Che Bolsonaro è eh, un personaggio mediocre, un certo fascista, profondo di Bolsonaro, è un personaggio mediocre, di nessuna qualità, eh, né politica, né umana, Bolsonaro. Presidente, Se questo succede non è perché eh, no, Sì, certo. Certo, Moro ha eh, messo eh, non più dà una certo i mass media eh, certo i porti poteri finanziari che adesso dicono che però hanno favorito la cospirazione che ha tirato avanti la questo è vero questo è successo però è successo qualcosa qualcosa si è spezzato in Brasile si è spezzato tra il 2013 e il 2016 cioè quando le grandi manifestazioni del 2013, eh, quindi all'inizio del mandato, del, del primo mandato della presidenza, le eh, grandi manifestazioni che sono state di diverso tipo, molto giovani, non erano necessariamente manifestazioni di interne, però poi sono state similizzate e utilizzate dalla destra. E di Dilma, che si rilegge una campagna di qualche cosa. Del 2014 promettendo una politica espansiva di questo economico, cioè di fare tutte le cose che andavano fatte, e poi, immediatamente, appena detto? Cosa? Eh, un aggiustamento strutturale, tagli brutali agli investimenti, alla spesa pubblica, aumento del tasso di interesse, e insomma, diciamo, tutto il liberale. Provocando, provocando perché la pensate? Una elezione totale in Brasile, in una disoccupazione moltiplica. Eh, la, con le condizioni di vita della gente, e, insomma, fa un errore assolutamente drammatico, perché eh, diciamo, spezza un vincolo con la propria base culturale sociale del, del PT, il partito di lavoro. Quindi, quando poi arriva il golpe, il diciamo con i carri armati, lì, che appunto, il Partito militare è sempre influente, però, diciamo, non ha bisogno di portare i carri armati in piazza per suonare, anche se la minaccia non è lì. Però, diciamo, quando c'è la cospirazione parlamentare, porta alla cacciata di 2016, io ero al Palazzo di Orbanal, al Palazzo di danziato, c'era Marco Aurelio Garcia, che sono ricordava prima, quella sera, ma no, l'ultima sera in cui la latte, no? praticamente in lacrime, poi sono andate a bere il gol c'è stato perché nessuno, cioè la base sociale del PT, i nostri elettori non hanno difeso qui. qualcosa era successo prima e questo problema è la mancanza di, diciamo, di discussione su come siamo arrivati, cioè, perché Bolsonaro è stato un Questo non sono senza la pezza, però è una delle cose che mi hanno molto rattestato, cioè la mancanza di dibattito interno Ora siamo già in pre campagna elettorale, non è adesso che si davvero di questo, come si fa in campagna elettorale, però il fatto che non abbiamo discusso è un problema, perché non so se tutti, io ho le mie idee, le cause di quello che abbiamo portato, però non sono sicuro, che siamo tutti d'accordo. Probabilmente no. Quindi l'idea che diciamo Vilma sia caduta e poi Bolsonaro sia stato eletto solo perché c'è stata una cospirazione della destra di, degli eredi di Marigno, i poteri forti, gli americani. Certo, tutto vero, tutto vero, però non sarebbe stato probabilmente sufficiente se vari errori non fosse stato fatto. Come sempre, insomma, diciamo, poi questa è un'autopsia autopsia che si però diciamo gli per evitare che in futuro, se, come speriamo, Lula si elega e eh, torna alla presidenza il prossimo anno, per evitare gli stessi errori. Cioè, quali saranno i nostri rapporti, no, diciamo, quali saranno i rapporti di un eventuale di governo eh, Lula con il partito militare? E quali saranno i rapporti con il capitale finanziario? Quali saranno i rapporti con i movimenti sociali, cosa faranno o non faranno eh, rispetto ai mezzi di comunicazione. Insomma, tutte le cose che sono state lasciate eh, per aria, i nodi, non sono state affrontate, perché non avevamo un metodo e che poi ci hanno portato nell'ambito di questa diciamo, autoritaria e fascista. Che troppo sta cercando in varie parti del mondo, che forse magari vedremo, però ci hanno portato a questo. Ora, fatemi dire qualcosa sulla comunicazione, e tanto anche sulla narrativa che Bolsonaro ha costruito e che rende per quanto sia terribile, cioè rende Bolsonaro ancora abbastanza popolare, perché non comunque contano 15-30%. Eh, sostengono ha eh, diciamo, uno zoccolo duro, e ieri c'è stata una manifestazione a Brasile Mussoliniana la manifestazione mussoliniana la sua step, era Bolsonaro in motocicletta, aprendo un, cioè un corteo di migliaia di motociclisti per dimostrare come fanno loro manifestazioni di libertà forte pezzo del pericolo, contro l'uso di maschere, eccetera, e il generale Passuello di cui riportava diciamo, le gesta, è generale ancora del servizio attivo e ha anche, anche partecipato alla manifestazione, cosa che è illegale, Io oggi c'è stata per discussione riguardo mandarlo nella riserva o forse no, negli anni, insomma, diciamo comunque una situazione davvero molto grave, comunque il Bolsonaro è Bolsonaro questo signore una veramente di comodita che fa la delle armi, battute, quale misogino, razzista, una persona, un personaggio orribile, però come era orribile Trump, non è eh, o oh, voglio dire o oh, se ci occupiamo di queste cose, non migliore o oh, non peggiore delle cose che abbia detto, fatto, mobile, Purtroppo in diciamo, questo tipo di, di demagogia autoritaria esiste. Ora quindi è un, una presa questo, per questo, per questa forma di fare politica, questa comunicazione funzionale, so, perché si appena ai sentimenti di classe, a una piccola classe media, come è stato nel fascismo italiano, appunto lo diceva Viglio, la eh, corruzione, sicurezza, l'ordine, la famiglia, rimettiamo tutto al posto loro, eh, le donne che stiano a casa al posto loro in posizione sottomessa, non vogliamo che i neri escano dalle loro favelas, eh, omosessuali perché le innova, assolutamente, diciamo la, tutta l'agenda conservatrice, reazionaria, e questo per me è una, una cosa che un po' in tutto il mondo, ma uh, Donato aveva accettato oh, oh, oh, ehm, Olavo De Carpaglio, questo pensatore, pseudofilosofo, cioè, diciamo, eh, iperreazionario, e però diciamo tutti questi erano amici di Stilberno, che li ha anche ben aiutati a strutturare la comunicazione. E questo qui termina. Bolsonaro, questo meriterebbe una discussione in serio, è anche il mio oggetto di studio, diciamo, scientifico ma ehm, la, eh, Bolsonaro diciamo, ha usato magistralmente le reti sociali, lo fa diciamo, in modo molto sofisticato e comunque a tutt'oggi molto meglio di quanto facciano i nostri, diciamo, il nostro campo l'entrata e l'ora. Ho visto poco prima di iniziare qui questa discussione, sono andato a vedere i numeri attualizzati, quindi a 20 minuti, un'ora fa. Bolsonaro ha circa 11 milioni di seguitori su Facebook, e 6,7 milioni di seguitori su Twitter. L'ULA fa meno della metà, cioè 4 milioni e 4 su Facebook e 2 milioni e mezzo su Twitter. Per non dire poi diciamo, della produzione costante di materiale, è una produzione centralizzata, con parole di ordine, che poi sono spesso anche quelle che usa Tautini, che usa dall'estrema destra americana eh, che si usa in varie parti del mondo seguito un po per, diciamo, le sono stesse immagini, le stesse stessa ordine cioè un po' complicata e quindi il messaggio che poi vengono a decine di milioni di seguitori su Whatsapp è una, una regia sociale che noi non possiamo controllare perché diciamo, è privata quindi, però dove non so sappiamo, diciamo, del traffico, eh, traffico nel senso di quantità tanti che circola, e lì devo dire che loro sono estremamente il campo di Bolsonaro, non è lui, cioè chi lavora con lui, che ha messo il cattolo del meccanismo in mano, però lo fanno in modo estremamente successivo. Eh, sono meccanismi che ricordano molto, diciamo, un po tecnicamente la disinformazione russa, cioè tutto l'apparato che la Russia ha messo in piedi, diciamo che queste grandi campagne di disinformazione, anche di guerra ibrida, insomma, non si tratta solo di parlare male, ma di generare confusione, generare uno stato di ansia, eccetera, cioè, in cui poi l'uomo eh, forte, il musicano, possa... Valere, possa mostrare la sua virilità con cui fa dei sistema. E diciamo, è un sistema estremamente sofisticato e sarà il terreno su cui si troveranno le elezioni, perché la questione, tu donato, dicevi, eh, la Globo, certo la Globo ha tuttora un grandissimo peso in Brasile, però eh, Bolsonaro ha vinto le nel 2018 avendo praticamente il 0 e di propaganda elettorale ed è sempre trattato un po' in modo folkloristico fino a praticamente la vigilia. Oggi i giornali, la globo e anche i grandi gruppi che sono, 5-6 600 questi che sono diciamo un conto, di cioè del potere che all'inizio erano era da entrambi gli occhi rispetto alle barbarità che la febbre rappresentava però adesso come vedi per la prima volta Bolsonaro ha tanto di pericolo per l'economia per quindi diciamo è stato, abbandonato, è stato pra, praticamente abbandonato eh, dalla da, diciamo dalla reddita anche la globo iniziato da tempo a, a, a, scusa Giancarlo a... sì, a... finendo no no no ma davvero quindi le elezioni C'è stato quindi eh, un, un cambiamento diciamo, della, della narrativa del discorso. E in termini di comunicazione, però, lui rimane forte perché parla alla sua base eh, che continua a mobilizzare, diciamo, mobilitata e continua, diciamo, impermeabile ad altri tipi di comunicazione che Quindi... Eh, Benvenga a mio vedere da situazione di che appunto va a parlare con Fernando Vigliano che è questo grande fonte pratico, il di cui l'obiettivo unico è diciamo, liberare il Brasile dal Bolsonaro. però eh, in una situazione estremamente complicata, il Brasile è parlato passo però, diciamo, quello che ci ha mostrato. Questi anni, anche la comunicazione, è un Brasile che non volevamo vedere, o forse ignoravamo, c'è questo fascismo profondo che è uscito dalle lisce del paese e che noi non volevamo vedere. C'eravamo illusi che le cose a parte il governo e parzialmente nel primo governo di ma fossero state davvero far cambiare nel profondo del paese. Poi anche svegliato da, da, da, dalle visite, diciamo, i demoni eh, che non erano mai stati diciamo, messi in discussione, non Quindi speriamo che le cose vadano bene il prossimo anno, tutto, però bisognerà ripartire, ricostruire il paese in un modo estremamente difficile, cioè non sarà il ritorno alla. Diciamo, è stato Borsmar, una parentesi, si torna dovevamo, dovevamo lasciarlo. Sarà una ricostruzione lunga, difficile e dolorosa su cui dovremo discutere e discutere Moltissime grazie. Scusami Donato se mi sono spesso. Eh, grazie a te Giancarlo per questi elementi che ci hai fornito. Tra l'altro queste viscere profonde del Brasile a cui tu ti riferivi, eh, beh, su questo naturalmente c'è un'ampia documentazione, una, eh, biblioteca vasta ma voglio ricordare proprio stando noi in Italia eh, un'analisi un libro molto interessante proprio su questi aspetti di Valeria Ribeiro eh, Corosax che analizza proprio questi aspetti con molta, con molta acutezza eh, siamo quasi a due ore, non è possibile fare eh, un secondo seppur eh, veloce giro di, eh, di interventi mh, però penso che Abbiamo messo tutti insieme tanta carne al fuoco e tanti eh, aspetti su cui è possibile continuare a riflettere. Spero che abbiano arricchito coloro eh, che ci hanno seguito, che hanno assistito a questo webinar, che ringrazio tutti quanti. Però voglio dire, prima di chiudere e ringraziando il CESPI, il suo direttore, il presidente onorario eh, Daniele Frigeri, il direttore, per averci dato questa opportunità. E, ehm, e ringraziando a nome del CESPI tutti, tutti coloro che sono intervenuti eh, come mi ha chiesto di fare appunto Daniele però mi sembra giusto un, un gesto come dire di gentilezza un gesto importante che per eh, il panelista brasiliano eh, ce ne sono due perché eh, cittadino brasiliano anche Giancarlo ma diciamo il, il brasiliano di più vecchia data diciamo così eh, se eh, Cesar Alvarez volesse fare un brevissimo ma diciamo commento a questa discussione eh, gli darei volentieri, seppure per mh, due o tre minuti, la parola. Non so se Cesar... Pronto? Cesar accende il microfono. Non so se è collegato. Ecco. No, no. Sì, sì, eh. sì. Sì, no, è collegato. Sì, sì, questo è il 90% per cento degli errori sul Zoom, parte di questo, <ride> e finisce in questo. Io... Non ha possibilità neanche conoscenza, diciamo, per fare sintesi, no? Perché la realtà è così diversa, così diversi attori in scena che devo scegliere qualcosa. Una, una molto importante: qual è l'estato, stato, sui suoi strumenti, i, i, le sue capacità di legge, di orsamento, di avere inserzione sullo sviluppo? dell'economia, della società, dell'inclusione. È un Stato, diciamo, con i suoi principali elementi, distrutto. La banca statale, capace di mettere un potere di ordinamento sociale, è fuori. La grande banca dell'industria è fuori. L'area di scienze e tecnologia è distrutta. Sarà un paese moltissimo difficile all'interno del mondo se sarà una post-pandemia, a riprendersi, diciamo, e questo è durissimo. Un altro brevissimo commento. Come ha detto Livio, il partito dei militari dove andranno? C'è una tensione, è vero, ma siamo, sono all'interno del governo e si sono giustificati, Siamo in un governo eletto democraticamente. Ritorniamo, siamo quello che sappiamo cosa ha bisogno del paese, ma sono neoliberale puro non sono già una visione storica e con una classe dirigente, quello che oggi sono i generali, ancora che viene dalla guerra fredda, la nuova della guerra ibrida, ossia ancora manca e l'alta cupola dello stato militare, delle forze armate, non ha la capacità di dialogo anche con la sua capacità mediana, ha paura che lo fa Bolsonaro direttamente. Questo è solo per dire le difficoltà... Di avere una fotografia da dove e come e a dove andranno qualche grande attore. Il congresso, oh, la, la, la CPI, ma il congresso vota ogni giorno quello che vuole e Bolsonaro e la destra economica. No? Ha fatto un nuovo, un rinnovo del licenziamento ambientale, quasi dice che non esiste più, è autodeclarazione se può a tutto. Questo sarà un... Un tremendo colpe nelle diverse biome brasiliane, nella mazzolina in particolare. Questo è scandaloso. E così via. Per chiudere, il tema di fondo, e che domanderà più tre o quattro conveni come questo, dove è la gente, dove è la capacità di mobilizzazione, cosa succede? E così possiamo dire l'istituzionalizzazione dei partiti No? la mancanza storica di un tessuto democratico ma anche la Covid sì, sicuramente, ma non è sufficiente non esplica tutto, e di questo possiamo anche discutere e chi è la classe dirigente brasiliana oggi? Donato ha letto un documento antico di qualche tre o quattro mesi, buono, ma una forte spinta della classe dirigente finanziaria, dove la classe dirigente produttiva, è sotto le grandi catene delle grandi imprese internazionali e anche senza una lideranza chiara per dire questo è il paese che vogliamo è un paese dipendente totale politico e ideologicamente delle grandi centri. Come si muoverà adesso con non più Trump ma Biden ma tampoco dove va no? Pechino e l'Europa intera di quello atlantico non atlantico e la nuova Eurasia, diciamo così. Sono tutte questioni assolutamente in aperto, mi chiedo scuse per non poter andare un pochino in avanti, ma giusto per chiudere totale. L'azione politica di Lula c'è una predominanza di vaccino, difesa, ausilio emergenziale, affrontare la Covid. All'interno di questo, sì, naturalmente viene, ma tratta di mettere in un secondo piano il tema presidenziale elettorale presidenziale dobbiamo prima battere sconvergere la pandemia che non sarà facile e così poter andare avanti, avanti. grazie molte grazie cesar cesar alvarez hai risposto anche eh, anche, anche ad alcuni temi che alcuni dei nostri eh, panelisti avevano posto in particolare ad alcuni di quelli posti proprio da, da Giancarlo Summa e come tu dicevi eh, il dibattito è solo all'inizio quindi su molte di queste cose dovremmo, dovremmo approfondire sicuramente lo potremo fare eh, con voi e con tanti altri interlocutori eh, prossimamente grazie alla disponibilità del CESPI eh, come centro studi di politica internazionale. Io ringrazio ancora tutti i partecipanti a questo incontro, coloro che hanno ass voluto assistere e alla prossima. alla prossima. Grazie, saluti a tutti. Grazie. Grazie. Sì.